Grazie, grazie davvero. Eh, soprattutto ringrazio l'Emilia Romagna ma tutto l'Auser di Ravenna e della zona di Faenza perché questa decisione che avete preso nel 2019, ero presente di mettere insieme le due realtà, eh, ho gradito molto il vostro invito. Speravo di riuscire a venire in presenza, mi sarebbe molto molto davvero piaciuto ma purtroppo gli impegni del congresso sono veramente... Eh, ogni giorno abbiamo un territorio diverso eh, io poi come voi sapete sono Presidente della Lombardia quindi tra i miei congressi e quelli un po' nazionali davvero il tempo è tiranno, non ce la facciamo eh, io ringrazierei tutti i presenti perché insomma eh, essere qui in questa fase, con queste difficoltà è sicuramente una grande fatica e grandi preoccupazioni ma soprattutto ringraziare i volontari perché credo che i volontari hanno svolto, l'avete detto tutti, io lo voglio solo ribadire perché mi sembra giusto farlo, hanno svolto un lavoro straordinario. L'hanno svolto per Hauser, l'hanno svolto per la collettività, per le comunità, eh, per le persone alle quali, che conoscono, le persone del quartiere, le persone che incontrano. E quindi Hauser è stata un punto di riferimento e di vicinanza per le persone del, della tua comunità, del luogo in cui vivi, del luogo in cui operi. E quindi un grazie di cuore a, tutti, a tutte le volontarie e a tutti i volontari. Un lavoro davvero importante che ci fa dire che il volontariato, i volontari e le volontarie sono il nostro capitale sociale. Io partirei proprio da qui. Un grande capitale che non dobbiamo disperdere, dobbiamo sostenere, dobbiamo promuovere, dobbiamo allargare con anche campagne per ricercare volontari, ma soprattutto anche metterli nelle condizioni di esprimere al meglio quelle che sono i loro, eh, le loro capacità, le loro possibilità, eh, le esperienze che hanno avuto magari nella vita precedente quando lavoravano e che possono ancora mettere a disposizione delle, delle persone. Quindi eh, davvero un grazie di cuore. Poi arrivo alla relazione di Mirella Rossi. Eh, ho fatto tanti congressi, Mirella, ne mi ho fatti davvero tanti in passato ed ora. Ma eh, la tua relazione è stata veramente, eh, diciamo, un compendio di quello che fa Hauser, di quello che è la politica oggi, di quali sono le prospettive, di come impostare il nostro lavoro per il futuro. Quindi, una relazione completa ma una relazione che aveva un'anima e a me piace dirtelo perché mh, le cose le diciamo le riprendiamo tutti è importante ripeterle ma eh, bisogna un po' anche emozionare e, e da lì, dalla tua relazione si comprende fino in fondo che tu queste cose le hai vissute e che tutto il lavoro che avete fatto l'avete interiorizzato e siete capaci di trasmetterlo agli altri ecco, di raccontare di trasmettere emozioni, scelte e anche eh, quelle sensazioni che ci aiutano a capire quanto è importante eh, oggi, più che mai, fare dell'attività di volontariato. Ehm, perché vi dico questo? Ed è anche il motivo per il quale non sono riuscita a venire oggi da voi ehm, a Ravenna. Perché domani mattina Hauser Lombardia presenta una ricerca, presenta una ricerca che abbiamo fatto, con l'Istituto Carlo Besta di Milano, che è un istituto, un IRCS, un istituto di cure e di ricerca, e si occupa delle malattie neurologiche. Eh, è, è una struttura importante sia a livello italiano che a livello europeo, è davvero un'eccellenza italiana. E il fatto che, come succede anche da voi, no, con l'ospedale Maggiore a Bologna, piuttosto che Rizzoli e altri ospedali che cercano Auser, siamo molto ricercati dalle istituzioni eh, sanitarie, sia quando fanno ricerca che quando invece si occupano della cura e quindi hanno bisogno della nostra presenza. Quindi un rapporto molto stretto di Auser sia con gli istituti appunto, eh, sanitari ma anche quelli di ricerca a partire anche dalle università. Da anni. Hauser viene chiamata perché partecipi alle ricerche che, che, che le università vogliono fare, perché noi siamo una rappresentanza numerica, una corte significativa di persone che hanno dai 65 in avanti e quindi quando hanno bisogno di fare ricerca, di indagare su questa età, su queste, eh, questa fase della vita così importante e soprattutto così anche a rischio eh, e in difficoltà e abbiamo visto come, cosa è successo e come siamo stati, tra virgolette, trattati durante la pandemia. Io parlo perché in Lombardia forse è stata la regione più toccata da questa situazione è stata credo anche una, una situazione talmente grave eh, che a volte viene difficile perfino raccontarla perché i morti nell'RSA abbandonati e soli e senza poi aver avuto nessuna possibilità di, di incontrare i propri parenti, ma poi sapere che la tua, eh, tuo padre, tua madre è deceduta e lo sai dopo un tempo lunghissimo, quindi è stata davvero una situazione eh, inimmaginabile tragica e violenta soprattutto che ha segnato eh, un'intera regione e dicevo questa ricerca che abbiamo fatto l'abbiamo fatta proprio sull'invecchiamento attivo e vi dico un risultato solo, non sto a parlarvi a lungo perché poi i dati ve li racconteremo, vi manderemo la documentazione, ma quello che emerge da questa ricerca sono stati intervistati 500 volontari, 518 volontari, quindi l'abbiamo fatta sui volontari di Hauser della Lombardia. Le risultanze di questa ricerca ci dicono che fare attività di volontariato è un determinante per la salute delle persone. E quindi che le attività di Hauser, proprio perché svolgono un'attività nel territorio, nella prossimità delle abitazioni e hanno la capacità di tessere relazioni con le persone anziane sole è, eh, e avvicinarle all'attività di volontariato, quindi non essere soltanto utenti ma anche persone che danno del tempo eh, per svolgere l'attività di volontariato, è una certezza che c'è un invecchiamento in buona salute. Quindi invecchiare bene con una vita che degna di essere vissuta lo si può certificare ed avere la certezza che se va volontariato la tua vita sarà in salute. E questo è un elemento, guardate, estremamente importante perché ci dice. Che fare volontariato stare in mezzo alle persone occuparsi degli altri quindi dare del tempo per il bene comune per l'interesse delle persone che stanno vicino a noi è un determinante di salute e questo eh, parla di questo e parla dei luoghi dove le persone vivono e quindi dell'importanza di collegare la persona ma anche il luogo dove la persona vive e quindi tutto il tema della casa tutto il tema della, eh, degli ambienti intorno alla casa i giardini, le strade, la mobilità tutto quello che rende la vita eh, un momento importante nonostante l'età eh, che, che avanza Ecco, eh, questa ricerca è stata tra l'altro ripresa e questo è un altro elemento importante dall'Organizzazione Mondiale della Sanità l'Organizzazione Mondiale della Sanità in un documento importante che è stato pubblicato dove dà le indicazioni per i prossimi dieci anni e quindi dà delle indicazioni importanti soprattutto sull'invecchiamento attivo, cita Hauser, non Hauser Lombardia, cita Hauser come associazione da osservare, da guardare con molta attenzione perché le Buone pratiche di Hauser, cioè tutte le attività che noi svolgiamo sono indicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come buone pratiche per sostenere l'invecchiamento attivo delle persone e mantenerle in salute. Ecco, io credo che, mh, il, e qui mi collego col ragionamento e la proposta che voi avete fatto, che eh, sicuramente io porterò alla, alla Presidenza nazionale per dire appunto che eh, la richiesta che, che voi avete avanzato qui che è quella di, eh, di avere un riconoscimento che il volontariato venga riconosciuto come patrimonio immateriale dell'umanità ma proprio per il valore intrinseco che ha nell'aiutare eh, le persone per il bene comune, per gli interessi delle comunità, io credo sia, sia da sostenere, non sarà facile come non nulla è mai facile e però io credo che eh, questa, questa richiesta con quello che ho appena detto quando un'organizzazione un così importante con l'OMS cita Hauser, vuol dire che siamo sulla strada giusta, che abbiamo fatto delle scelte organizzative, strutturali, di attività che vanno nel senso del futuro ma in un futuro che vede la presenza di persone in buona salute, a partire dai propri volontari e dalle persone che noi aiutiamo sapendo che appunto eh, non è un'impresa facile ed è una situazione che vede eh, il nostro impegno quotidiano e soprattutto non solo di attività, lo diceva la Presidente nella sua relazione ma noi abbiamo bisogno anche di riflettere, di analizzare, di creare teoria rispetto alle cose che facciamo le dobbiamo teorizzare perché devono diventare punto di riferimento per gli altri e questa è un'occasione importante, quindi quella di di dire che le cose che facciamo sono utili alle nostre comunità. Mi permetto di inserirmi un po' nel dibattito della tavola rotonda, mi è piaciuta molto perché eh, la cosa che stiamo dicendo è che Hauser mh, deve interloquire con le istituzioni, partire dalla regione, e a livello nazionale col governo e con eh, tutte quelle che sono le le associazioni e le organizzazioni del, a livello nazionale, ma poi a, a, a cascata, alla regione e soprattutto con eh, gli enti locali e le strutture appunto che si occupano di eh, sanità. E parto proprio un po' da, da questa valutazione, che mh, noi abbiamo in questi anni sperimentato molto, l'Emilia Romagna sicuramente è una regione che ha avuto, lo diceva la vostra vicepresidente, Ellie Snyder, che tantissimi progetti, sperimentazioni, lavoro, ehm, buone pratiche, diffusissimo è questo lavoro. Poi però, finito il finanziamento, tutto si ferma. E allora, il tema, a mio modo di vedere, che dobbiamo sollevare con le istituzioni, e io credo che sia per noi un imperativo, è che dobbiamo fermarci un momento. Vanno bene le sperimentazioni, va tutto bene. Ma poi, ma poi bisogna fermarsi e dire se hanno eh, portato eh, risultati di successo, se hanno centrato l'obiettivo, se hanno cambiato la condizione delle persone, se hanno cambiato la condizione della comunità, del quartiere, della scuola, del luogo dove noi abbiamo sperimentato e agito con quel progetto. Perché se non facciamo così, non ci abituiamo e obblighiamo la politica, fermarsi un momento e dire, un momento, che cosa serve? Quali sono le buone pratiche che hanno davvero dato dei risultati positivi? E allora su li investiamo. Eh, per quello che eh, fatico anche io a capire, ad esempio, le indicazioni che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato a noi. Ha detto che noi siamo, guardate, eh, anche questo è un concetto, sono concetti abbastanza complessi che ho fatto anche fatica, a parte scritto in inglese, quindi il mio inglese lascia molto a desiderare. Però ci dice che noi siamo eh, moltiplicatori eh, del, eh, dei benefici che, eh, che le nostre attività svolgono nel territorio. E quindi eh, ci dà come eh, l'essere capaci eh, di diventare disseminatori di buone pratiche. Eh, ci dice che le persone anziane che appunto noi eh, incontriamo, con le quali noi lavoriamo, sono davvero un punto di riferimento importante per la comunità. E lì fa tutta una serie di, eh, di valutazioni e di indicazioni. Ma allora il tema è eh, quello di, di fare un, un cambio proprio di paradigma eh, nei paesi anglosassoni c'è l'abitudine di sperimentare sulla base della sperimentazione appunto delle buone pratiche poi si tirano le somme e le leggi, le regole, le indicazioni eh, vengono poi date sulla base delle risultanze eh, di queste buone pratiche. Da noi la politica decide, passatemi il termine, nelle segrete stanze decide a tavolino, eh, non c'è la decisione di eh, fare una legge sulla base oppure scegliere degli indirizzi delle indicazioni strategiche nel territorio sulla base delle risultanze delle, delle vari progetti delle varie attività che noi abbiamo noi e le altre associazioni ovviamente abbiamo svolto. Allora non c'è cultura della valutazione, la valutazione dei risultati, dei successi, anche degli insuccessi perché ci sta, pensavamo una cosa e non l'abbiamo raggiunta eh, per questo si fanno le sperimentazioni, se no saremmo davvero eh, persone capaci di fare eh, davvero un po' tutto, non è così. E allora oggi eh, abbiamo la possibilità di cambiare davvero un po' queste regole, questo modo di, di ragionare, il modo di interloquire con la pubblica amministrazione, con i comuni. Abbiamo un, um, uno strumento nuovo, Lo citava sicuramente Mirella nella, nella sua relazione, abbiamo eh, l'articolo 55, la coprogrammazione e la coprogettazione. Ecco, io, la mia paura eh, è quella che questo strumento così importante sta in una legge, eh, quindi una legge dello Stato, consolidata anche da una sentenza di Stato, quindi non c'è solo un articolo di legge, ma anche la sentenza di Stato chiarisce mirabilmente e credo anche in maniera molto diffusa e eh, importante il significato di questo articolo. Allora io credo che noi dobbiamo educarci e prepararci, già l'abbiamo fatto, abbiamo fatto corsi di formazione, ci siamo preparati a questo, a questo appuntamento, e credo anche Anci l'abbia fatto per i propri comuni, ma ancora non stiamo sperimentando cosa significa eh, incontrare l'amministrazione locale, il territorio, sederci a un tavolo insieme alle altre associazioni e anche qui non saranno tutte. Io quella preoccupazione di avere vicino a noi, al tavolo con noi, associazioni che sono cosiddette spurie, che non hanno la storia che abbiamo noi, che non hanno la presenza nel territorio che abbiamo noi, ma questo non sarà più possibile perché eh, l'iscrizione a RUNS nazionale porterà anche qui a una, diciamo così, una diminuzione delle associazioni che potranno sedersi al tavolo e a confrontarsi. Se da un lato questo sarà un impoverimento della ricchezza del mondo del volontariato che noi dovremmo saper cogliere e anche aiutare, eh, quelle piccole associazioni importanti però da un lato ci libera anche di tutte quelle associazioni che tali non sono che nascondono il lucro con il titolo di associazione di volontariato ecco allora lì dovremo cominciare a, eh, a capire come costruiamo le reti le reti sono importanti perché vuol dire che il mondo del volontariato si interroga collabora, si confronta, costruisce insieme indirizie tematiche si siede al tavolo con la pubblica amministrazione per definire quali sono eh, gli obiettivi fondamentali di quel territorio, quali sono i bisogni di quel territorio, quali sono le urgenze, le priorità. Ecco, io credo che mh, questo sarà un po' il nostro compito, sarà quello di analizzare eh, il, la conoscenza che noi abbiamo, perché siamo sentinelle, siamo presenti sul territorio, Abbiamo, facciamo un lavoro eh, molto importante nel territorio, quindi potremmo raccontare e rendere partecipi le altre associazioni, ma anche la pubblica amministrazione, dei bisogni fondamentali, sia quelli primari, ma anche non solo quelli primari. Eh, un esempio Vi faccio un esempio banale, ieri ero un a un congresso in una zona di montagna, eh, dove le cose sono sempre più complicate, e mi dicevano che le persone anziane, storicamente erano abituate a mangiare eh, magari sulla porta di casa, no? dialogando con l'anziana che abitava nella casa di fronte. Oggi questo da anni non è più possibile, ma la solitudine degli anziani che mangiano a casa da soli, eh, l'anziano solo a casa mangia male perché la convivialità, lo stare insieme, la relazione è l'elemento fondamentale per una mh, corretta alimentazione, ma se uno non ha voglia di cucinare, non ha, eh, non ha chi, a cui pensare, no? un parente a cui cucinare, un amico, eh, e allora eh, se ne sta solo in casa. Allora abbiamo visto delle nostre house, ma non solo anche nostre house, anche altri luoghi deputati, aperti a mezzogiorno, alle 11.30, invitando le persone ad arrivare con il loro sacchettino, e poi mangiare insieme, consumare il pranzo insieme. È una banalità, guardate. E però quando parliamo di relazioni significative tra persone anziane, partiamo dalle cose semplici, ci vogliono i luoghi, ci vogliono gli spazi e delle associazioni che organizzano, perché bisogna aprire, bisogna chiudere, bisogna pulire, bisogna sistemare, bisogna accogliere. Ecco, io credo che Hauser possa insegnare molto, al resto della comunità e delle amministrazioni, che cosa significa accogliere, curare, eh, occuparsi degli altri, occuparsi delle persone anziane sole, delle persone malate e come queste persone hanno eh, un bisogno estremo di, di stare insieme agli altri. Sempre la ricerca ci, diceva, ci dice che una persona per avere la certezza di essere curata, accudita, eh, non dalla rete parentale, quindi dal, dai figli e, e, e dalle nuore, da chi insomma convive o vive vicino alla persona anziana o lontano, perché molti ormai i figli all'estero, situazioni difficili di anziani soli deve contare almeno su cinque persone, ma che non devono essere figure parentali. Oltre alle figure parentali, un anziano deve avere almeno cinque persone sulle quali contare per poter essere tranquillo e sereno rispetto alle proprie condizioni. Allora il giochino che abbiamo fatto è quello di chiederci tutti noi, eh, se però in due minuti io riesco a scrivere cinque persone, che posso dire al mio medico di base, o eh, alla struttura che, con la quale io avrò relazioni in caso di bisogno a chi si può rivolgere. Mh? E, e trovarne cinque, guardate, non è facile. L'abbiamo visto, molti dicevano arrivavano a malapena a tre. E quindi questo vuol dire che le nostre relazioni eh, sono fragili, sono scarse. Allora bisogna lavorare molto nella relazione che è stata eh, in questa fase di lockdown sicuramente interrotta, sicuramente... Eh, non abbiamo potuto svolgerla e quindi adesso abbiamo eh, una fase complessa di fronte a noi perché dobbiamo riprendere eh, tutto quel lavoro che abbiamo fatto e guardate lo diceva all'inizio la vostra Presidente, la telefonia è uno strumento straordinario, noi la, forse un pochino l'abbiamo, non dico accantonata perché durante il lockdown è stata davvero eh, la chiave di volta per risolvere i tanti problemi, non solo per noi ma per Intera, per intere comunità la telefonia sociale è davvero uno strumento straordinario io credo che come Hauser lo faremo al congresso una riflessione su come la possiamo rilanciare modernare come possiamo introdurre elementi di novità come la videotelefonia perché parlare al telefono con una persona e poterla allo stesso tempo vedere è un'altra cosa perché le persone si aspettano la telefonata si sistemano, si vestono, si preparano eh, vanno magari anche, chiedono di andare dal parrucchiere, perché essere visti vuol dire mettere in gioco la propria personalità, il proprio io, quindi l'identità della persona. Ecco, io credo che noi abbiamo avuto grandissime intuizioni, grandi capacità di lavoro, dobbiamo però da un lato lavorare di più e meglio nel rapporto con la pubblica amministrazione, perché poi le polis toccano a loro. Noi possiamo... Eh, diciamo così raccontare eh, promuovere possiamo sostenere possiamo indicare possiamo svolgere un ruolo enorme ma poi le scelte politiche le devono fare chi eh, ha eh, svolge questo ruolo con il sostegno del, del terzo settore sì i dati che ci abbiamo letto che abbiamo visto sono dati straordinari dati importanti il terzo settore può davvero fare la differenza nell'applicazione di una riforma, di una legge, di un, a un sostegno eh, delle, delle cose che devono cambiare, anche nella sanità, lo diceva il sindaco, lo dicevano un po' tutti, se non ci fosse stato il terzo settore nel momento del bisogno, chi avrebbe portato i pasti, chi avrebbe portato i farmaci, chi avrebbe accompagnato le persone a fare il vaccino, chi avrebbe organizzato hub, garantito l'entrata e l'uscita, eh, garantito tantissime cose, e, insieme alla compagnia insieme a, a stare vicino alle persone sole ecco quindi abbiamo mh, un congresso che darà una svolta ci darà degli input perché le cose che facciamo così importanti le abbiamo ben chiare le definiremo meglio e cominceremo a delineare anche quali saranno i cambiamenti per il futuro eh, che sono a portata di mano perché le nuove tecnologie ci danno degli input importanti e quindi io credo che Uh, usciremo da questo congresso con uh, eh, la certezza e la forza di aver fatto delle cose importanti, di aver eh, mirato a politiche e a pratiche giuste e averle eh, rappresentate e averle gestite ed essere stati quello che noi tutti i giorni diciamo di essere. Ma guardare il futuro io credo che eh, sia per noi un obbligo, perché l'abbiamo chiaro, abbiamo chiaro cosa, cosa serve, cosa di cui c'è bisogno di cui la società ha bisogno, di cui le comunità hanno bisogno. Ecco, quindi è un dovere raccontarlo, esprimerlo, studiarlo. Abbiamo competenze, sì, tante competenze, perché molti dei volontari che sono arrivati, soprattutto in questi ultimi anni, arrivano dalle esperienze più disparate e su queste competenze costruiremo anche il progetto di futuro. Ecco, l'Auser è una grande associazione, io ho una... Così, do di, di aver imparato tanto stando in Hauser, nonostante ci sia arrivata otto anni fa, dieci anni ormai, visto il lockdown che abbiamo. E però è una storia che, che segna le persone le migliora, le aiuta, come dice appunto questa nostra ricerca, le mantiene in salute. Certo, gli acciacchi ci sono, non possiamo nascondercelo, perché l'avanzamento dell'età porta inevitabilmente, ma un conto è governarli, gestirli, essere consapevoli di averli, avere questa rete che ci aiutano, perché stare appunto in una rete aiuta. E questo è un po' il messaggio, eh, fare volontariato fa bene anche alla salute. Io con questo vi, vi saluto e vi ringrazio, eh, vedo che l'orario è veramente un po', un po' oltre a quello che avevate eh, indicato e quindi grazie davvero di cuore dell'invito e, e, e grazie a voi per le cose che avete detto e che io ho registrato diligentemente e che porteremo alla Presidenza nazionale. Grazie.